Oggi siamo qua il video sulle orchidee Riprendiamo con calma, qua c'era un po' di cocciniglia pure l'ho tolto adesso, va benissimo Allora, questa è ciò che rimane di un'orchidea Che mi è stata data, che era completamente marcia L'ho pulita, vi ho saltato tutto il passaggio della pulizia perché era inutile, vabbè Vi farò un video a parte comunque Qui abbiamo questa phalaenopsis che... Ha buttato una piccola piantina qua, faccio vedere, non so se mette a fuoco, purtroppo mi sa di no, forse sì, non lo so. Qui ha buttato un'altra piccola orchidea che ha la sua radichetta, e poi c'è la pianta quella grande che ha iniziato a buttare un paio di radici qua, una qua e una qua dietro. Quello che facciamo oggi, andremo a metterla su questo supporto qua. Ho recuperato dal giardino un po' di muschio. Questo sarà il nostro pezzettino dove andremo ad andremo a metterla, andremo a metterla come pezzo. Potrebbe anche starci qua dentro. Che c'è? Faccio vedere vediamo se riesco a indirizzare un po' di luce qua dentro. C'è praticamente una taschina dove posso andare a metterla, e poi andare a, a metterla tenerla su un pochino caso mai ci... ecco si è appena staccato un pezzo caso ci lavoro un po' il legno lo taglio ok allora ho iniziato a segare questo pezzo di legno per renderlo cercare di renderlo piano in modo che stia abbastanza in piedi da solo e... sì ecco si smonta mezzo, mezzo studio adesso dovrebbe anche saltare andiamo ok questo è il pezzettino che sta diciamo anche in piedi da solo molto carino andiamo un pezzettino che sta in piedi due pezzettini che stanno in piedi Perfetto Questo sto in piedi anche storto Perfetto Allora questo non ci serve più Quindi lo mettiamo là. Che comunque a noi interessa Questo pezzo qua Allora La cosa che andiamo a fare Sarà intanto prendere La pianta questa qua E tagliare le foglie più grandi Ok, in modo da aver ottenuto una piantina proprio piccolina, qua taglio proprio per dargli un po' di forma e dare un po' più luce anche alla piantina sotto che sta nascendo che ne avrà bisogno di più luce possibile. Poi andiamo a prendere un po' di questo muschio, intanto questo ci conviene spostarlo Poi queste qua comunque cresceranno parecchio, quindi poi andrò ad aumentare la dimensione del supporto Tutte quelle questioni, ma lo vedremo quando ci saranno quei lavori da fare Allora intanto mettiamo un po' di muschietto, questo qua, andiamo a metterlo un pochino qua così In modo da tenerlo fermo se ci sta Perfetto Poi andiamo a prendere la nostra bellissima piantina E andiamo a posizionarla storta Vediamo un attimo come posizionarla al meglio In modo per le radici Per farcele stare su Così potrebbe andare poi prendiamo ancora un po' di sfagno questo qua. Non esageriamo in questa condizione Perché veramente ha, cioè non ha radici E può marcire facilmente Può partire un marciume Un momento all'altro Quindi non esageriamo troppo Ne mettiamo giusto un pochino Anche qua sotto Vediamo Giusto a tenere un po' di umidità Attorno alla pianta Ok e questo è fatto così. Adesso per tenerla qua ci sono vari metodi, cordini, spaghi o roba del genere. Il metodo migliore è questo qua, una semplice comunissima retina che andremo ad appoggiare sopra e fissare con dei chiodi o qualcosa. Allora questa va messa tagliata qua La cosa che andiamo a fare è piegare il chiodo In modo da poter bloccare il, il pezzo Diamo Giusto una piegatina leggera così Tac Pieghiamo il chiodo Si prende il chiodo Si tiene ferma il tutto e si va. A... Andiamo a fissare la retina col chiodo, così in modo che la pianta poi non scappi più fuori, non se ne vada più in giro per i fatti suoi. Ho trovato questa striscia di plastica, gli ho messo un paio di puntini qua e qua di colla a caldo. Non so se si vede perché sta luce qua è una roba assurda un po' di colla a caldo qua messo. Adesso si asciugherà con calma la retina qui sopra poi appena inizierà ad attaccarsi al supporto quindi nel giro di 3 4 mesi andremo a tagliare e vedere se rimane ferma sul supporto quindi a parte tutto lo schifo adesso che si è formato qua questo faccio vedere l'effetto finito Adesso la terremo costantemente monitorata, umida e vediamo come si comporta. Sta anche in piedi da sola. Come vedete ho tagliato in modo che stia in piedi da sola. Prenderà la luce, si ingloberà il suo supporto. Se vuole fare fiori, fiorirà, speriamo di sì. E questo è un modo carino per anche avere magari un centro tavola o fare un regalo o anche un modo carino. Mettere le proprie orchidee su zattera in modo da avere la zattera piatta, in modo da appoggiarla bene senza doverla attaccare. Se stati fortunati. Ho trovato questo pezzo qua che aveva già la scanalatura qua dentro, se no l'andavo a fissare in qualche modo sul supporto qua sopra con del giro sempre di nastri o qualcosa. L'effetto mi piace molto, poi vedremo anche come utilizzare questo, sempre magari con un'orchidea, magari di quelle piccole in miniatura, appena magari ne avrò qualcuna. E niente, per questo video è tutto, io vi ricordo di commentare, iscrivervi, lasciare dei like e condividere tutti quanti. Un saluto dell'utilizzante e ciao!